il nostro anniversario operare e praticamente andare a tagliare aggiornamento sulla missione svuota freezer sta crollando <ride> Oggi mi vedete ad altezza scritta perché sono ecco, sulla scala, perché noi qua su abbiamo questa botola, noi, il padrone di casa ha questa botola e noi hm, ci abbiamo raccolto tutte le scatole, valigie eccetera, in realtà ne abbiamo una anche sopra il letto, ma tutte queste scatole sono vuote perché ogni volta che ci arrivava un pacco dicevamo lo teniamo per... Il trasloco Quindi adesso che sono in modalità Inizio a svuotare l'armadio Prendo una scatola E incomincio a pensare Di fare una specie di cambio stagione Quindi in questa scatola ci metto tutta la roba invernale E poi so che questa scatola Andrà direttamente nello sottotetto Perché ne abbiamo uno molto simile Nella nuova casa Quindi ora scelgo una scatola Tipo un Pokémon Questa cosa è profondissima Solitamente come profumatori per i cassetti, gli armadi e le scatole del cambio stagione utilizzo questi che sono gli Orfea Salvalana e sono i fogliettini, oppure molto meglio me lo faccio homemade con della lavanda e questi sacchettini che raccolgo da i vari regalini dei gioielli eccetera, io appena vedo questi sacchettini subito miei. Questi in realtà sono appena andata a prenderli al negozio dei cinesi vicino a casa perché voglio chiudere quella scatola e, e non so, tigota acqua, saponi di domenica sono chiusi e ne ho approfittato per prendere anche custodie per eh, maglioni, in realtà poi c'era di tutto, c'era per giacche, per camice eh? e eh, qui ci si mette la roba dentro e la protegge, si spera, tendenzialmente. Comunque posso dire una cosa, cioè io ho scoperto questi sacchetti grazie a Jimmy, ma tipo adesso, cioè nel mio armadio eh, urla sempre un po' vendetta, poi mi giro, vado nell'armadio di Jimmy e lui ha, ah, cioè ma io veramente, lui ha già tutto sempre e comunque nei sacchetti, Com quello ormai appiccicato là mentre io, tipo, ce l'ho buttato in mezzo. ma Io veramente, io non so. A me, sto ragazzo, sorprende sempre. La Vale ha regalato questo cuscino dell'IKEA se non sbaglio a Luna. E dopo un primo momento di titubanza, non se ne va più via, è innamorata. Persa, stai bene lì, pallina, e vi dirò tanta roba. Cioè se l'una cominciasse davvero a stare sempre solo qua Questo si riempirebbe di peli Ma almeno non mi riempirebbe la casa Vero pelosino Pranzo di oggi Pasta alla crema di tofu e verdure. Questa è la consistenza super cremosa Ma dipende da quanto latte si aggiunge E adesso ho scolato la pasta E l'ho messa insieme alle verdure nella padella Pasta i commenti dei risparmiatori, che nonostante la conteva subito. Anche se questo 300 il milioni di frecce ne lascio una per. Eccoci! Sei proprio un salvante. Io circa un paio di anni fa ho iniziato un trattamento percorso per i denti perché. Questo dente di sotto mi si era spostato, mi era andato indietro. Io in realtà ho, vengo da un passato con i denti abbastanza particolare perché sono nata con il morso inverso, quindi io chiudevo così, così. Quindi con la parte di sotto che chiudeva davanti e questo mi aveva portato questi quattro denti dietro e i canini avanti. Quindi fino all'età di 15 anni la mia bocca era un po' problematica, ero stata da un luminare qui in Italia e mi aveva detto che bisognava aspettare il termine della mia bocca crescita per poter operare e praticamente andare a tagliare qua la mandibola e portarla indietro una roba super invasiva e però me l'aveva detto illuminare quindi ho detto vabbè 15 anni ho detto vabbè aspettiamo la fine della crescita poi sono andata a Budapest e lì ho incontrato il mio salvatore il dentista che mi ha praticamente presa in realtà come caso studio e il suo metodo si chiama metodo demon non mi chiedete ma magari se siete dentisti lo conoscete perché ha voluto sperimentare diciamo su di me questo trattamento di, di apparecchio fisso però mettendo gli elastici di diverse resistenze eccetera che tirassero e spostassero i denti ragazzi io in un anno di apparecchio e sono sicura che ho delle foto ma non, non qui ce le ho magari nel mio vecchio computer a Padova dove si vedeva la mia situazione prima e in un anno ho completamente stravolto la mia bocca, il mio sorriso e eh, mi sono venuti i denti perfetti. Solo che poi mh, praticamente ti dà delle mascherine da tenere e io a 16 anni, scema, non ho avuto la costanza di tenerle e infatti ora dei 23 mi si era risposto questo qua sotto. Quindi siccome è un dentista ungherese che per l'ho parla italiano eccetera e lavora anche in Italia... A Milano sono ritornata da lui quando mi sono trasferita qui e avevo fatto anche il video se qualcuno se lo ricorda in realtà e ho iniziato questo trattamento. Lunga storia dei miei denti, breve storia triste, adesso siamo riusciti a risistemarlo in un annetto e mezzo, solo che appunto ho queste mascherine da tenere fisse. Ma ehm, questi tre mesi non li avevo con me. Quindi adesso la situazione è ritornata un po' problematica perché ho notato che mi si è rispostato il dente e quindi probabilmente dovrò ritornare ma volevo provare a riindossare le mascherine. Ok. Quella di sopra va. Che ci sta, Quella di sotto, perché il problema è sotto, sarà un trauma. Eh, mi si sono spostati Adesso Aspetta ok, Adesso le continuerò a tenere soffrendo e Il problema è la notte in realtà Perché non mi fa dormire Cioè I denti poi incominciano a fare male Chi magari le indossa le, lo, lo saprà Dopo un po' fanno male ti svegli Comunque adesso prenderò appuntamento dal dentista anche se non so se e come funzionerà, sarà un'esperienza assurda ovviamente perché questa situazione è tutta assurda, comunque vi terrò aggiornati anche su questo buongiorno, questa mattina con mini pancakes ma la comodità di usare lo shaker cioè io ho scoperto un mondo con questo shaker, geniale fatto una potremmo dirla tipo panna uh, di um, yogurt greco mischiato a cocco anzi ah, sì. È troppo buono. Io Dai. adoro rapé. Sembra tipo vanilla ice cream, ecco. Ho fatto un casino, eh. Era carino prima. Benvenuti nel servizio clienti Eni Gas e Luce. Cioè, o per cambiare l'intestazione di un contratto, digita 1, per Numero... Allora la Cosa Pona mi sono procurata questi fogliettini anti tarme e antiacaro. perché il problema con alcuni di questi fogliettini è che sono solo dei profumatori come quelli lì in busta grande che vi ho fatto vedere ieri quindi adesso metto un fogliettino in ogni sacchetto e basta e adesso riempio le scatole intanto aggiornamento sulla missione svuota freezer che in realtà non è che dovremmo proprio svuotarlo perché comunque si passa da un freezer all'altro però a me piace rinnovare un po' tutto, casa nuova, tutto nuovo qui praticamente a parte questo pollo da qui in qua è tutta frutta congelata ananas, pesca, bicocche, banane, pollo questo è un gelatino di quello che faccio io con lo yogurt, il miele e la frutta dentro, che si tira fuori con lo stecco. Allora, questo è confermato pasta al forno e poi eh, basta. Qui c'è del prosciutto congelato, il solito, insomma. Adesso piano piano lo svuotiamo e praticamente eh, stiamo andando avanti così a scongelare. Queste sono dorate per stasera, questo è il pollo di luna, questi sono dei ceci che io nel mio ultimo vlog forse vi faccio vedere, sì perché ho fatto mio prep, sono dei ceci eh, tostati, io nel dubbio congelo sempre tutto, però non sono sicura che a scongelarli poi vadano bene, quindi testerò e vi saprò dire, intanto ho fatto anche la brina. Allora, pranzo di oggi con i ceci che ho scongelato, che sembrano tanta roba, Adesso li riscaldo soltanto un pochino in padella, ma i ceci si possono congelare, ve lo dico. Poi del couscous, questo è couscous di grano saraceno che ho versato direttamente nel contenitore, ci verso sopra l'acqua bollente e lo copro per lasciarlo cuocere. Poi voglio fare il pollo tandori, quindi ho tagliato il pollo a cubetti, li ho versato sopra la spezia, tandoori questa di Bull powders perché oggi ho voglia di qualcosa dei gusti forti per fare il pollo tandori. allora dopo che l'ho cotto con un pochino di spezia prendo uno yogurtino di soia ci metto un pizzico di spezia e lo mescolo Ho voluto usare il coppapasta per fare l'impiattamento figo. Vediamo se rimane su. Aspetta, ve la giro, la torretta di couscous, uh. Uh. più o meno. Tra due minuti questo è tutto un mappazzone. No, oh. sta crollando, <ride> man mano che parlo scrolla. È crollato Basta. Eh. Niente meno male l'architetto e l'altro. <ride> e poi finisco aggiungendo un po' di crunch con questo semi mix di semi. Così finisco anche questo e... Oh, che bello! Stiamo finendo tutto. Un casino. Beh, ma pazzone! <ride> e chiudo tutto con sale che è essenziale per esaltare i sapori. Sapori, sapori. Olio e pepe. I scatoloni qua su, eh. Eh, eh. abbiamo fatto la raccolta. Che spettacolo. Tutto grazie a me. Uomo ragno? Oddio. Oh Ma se io ti chiudo lì? Ma scusa, Jimmy, se io ti tolgo la scala. Eh, eh. E ti chiudo lì? Ma a me basta stasera tu mi dai la cena. <ride> Devo condividere con voi. Beh. Qui abbiamo... Qua sopra, tutte le scatole, scatoline, scatolette per le schiscette, sia lì che qui. Adesso la mia idea per portarci avanti senza riempirci la casa è mettere tutto dentro questa scatola e poi la scatola metterla lì. Dillo. Grazie di averci detto. Dillo, Dillo che Ma... mi vuoi sposare solo per non questo. saremmo le stesse persone senza questo consiglio. Grazie da parte di tutti. Ha ignorato bellamente tutto. Jimmy mi ha ignorata completamente. No, vedi <ride> sto, sto iniziando a imparare la roba. No, ma so. infatti, questa no, no, no, è no, no, la no, cosa no. bella di fare gli scatoloni. No, Tetris. No, no, no. Tetris. Tetris. Tetris. Sì, ma lo stai facendo un po' male, Tetris. Lo sai che mi sa che Guardate sono... queste cose che non abbiamo mai utilizzato perché me la mandata Snips, ma io non ho un microonde, quindi non l'ho mai potuto organizzare. Questo è per fare i popcorn e io ho il mais. Si mette in microonde e fa i popcorn super healthy, diciamo. Poi qui c'è un altro qua il ci riso. Cioè, no, Jimmy, dobbiamo comprare un microonde. Sto male! E poi, ragazzi, chi se la ricorda la mia vaporiera da microonde? L'avevi mi fatta esplodere. Che Dio! Chi è che l'aveva fatta esplodere? Scusa. eh? Che sono uscita una volta di casa. Gli ho detto cucina e usa la vaporiera eh, da microonde. Eh, la fusa! E eh, per colpa tua? L'hai tuca... fusa! Tu fusa! la comprenola e non tu l'ho mai usata. Ah, eh. Buon divertimento, questo sì che è una rottura, tirare tutto giù. Eh, questo si fa subito perché così si mette via, basta. Questa, questa è un po' triste come cosa, no? Vederlo, vederlo vuoto sarà un po' triste, vabbè. Fare i traslochi è molto decluttering, quindi praticamente finalmente butti la roba. Roba che tipo hai tenuto per niente, c'è cioè questo bicchiere di carta. Un per di ocean non della buttare. buttare anche questo Fanny che ne un pensi Fiocco regalo Beh, era carino. Erano vuoti da, eh, sono sì, mezzi vuoti. Questo è un disturbo compulsivo No, no, assolutamente perché erano mezzi vuoti, almeno dava un po' di colore. Guarda com'era bello fluo, fluo, Comunque fluo, non fluo. per dire, eh, ragazzi, ma vi faccio vedere cosa abbiamo ottenuto per Jimmy. Made in Tuscany Te lo potresti proprio incollare Te lo potresti mettere sul, sul letto Comunque la mia tesi cade a pezzi No lo metto a mo' di Qua l'interno di rilegatura buttati in lecini no. Oh, Si è scollata Cioè lo vedi sono mezzi vuoti? Eh si sì, meno male cioè, Le foto le devi fare da qui in giù Perché lassù cima. <ride> la tristezza No ma nella nuova casa avremo uno spazio simile Però più piccolo Io Perché vedo. non giri la è bella Non la giriamo mai Aspetta, non è in focus la clessidra Ok, ora vi faccio vedere perché Amo fare le scatole Sto finendo di completare Questa scatola Prendo questa e dico dove lo metto Tetris Adoro profondamente Oggi è il 26 maggio e io e Jimmy festeggiamo il nostro anniversario, sette anni, che lo sopporto e che mi sopporta Ah, ecco, Ma soprattutto oggi il destino ha voluto che andassimo a firmare il nostro primo contratto d'affitto per la nostra casa nuova Insieme! Ah Jimmy, Jimmy! Lontani sono i giorni in cui dicevi oh, Silvia, che Silvia. la convivenza non faceva per te. T'ho preso, t'ho guantato. Era in un'altra casa, Ti ho risposta, <ride> insomma. Era da durante la quarantena che continuavo a ripetere Jimmy ho voglia di tartare. E oggi Jimmy per il nostro anniversario ho preso la tartare. Qui entriamo in modalità gourmet, E eh? Certo. La sera sono solo super. E eh... eh beh, scusa, eh. scusa, una cosa devo farla io. Che meraviglia! Yeah. Che carino che ha! Cos'è carino? Beh, quando il cibo così bello. Vai! Buon appetito! Buon appetito! Siamo giunti al termine di questo video, sembro una ranocchia, um, dopo martedì, l'ultimo giorno che ho filmato, sono seguiti giorni un po' molto impegnativi, io mi sto stancando molto, sono veramente stanca, ecco appunto, e eh, quindi non ho tanto filmato anche perché diciamo che non è cambiato molto rispetto al faccio pacchi, faccio pacchi e faccio pacchi. Oggi è venerdì, noi dobbiamo uscire casa lunedì, quindi ci aspetta un weekend bello intenso. Domani mattina abbiamo avuto l'opportunità di portare qualche cosa nella nuova casa, quindi Jimmy vedrà la nuova casa per la prima volta perché non l'ha veramente mai vista. E sì, eh, si è fidato di me, mi ha preso sulla fiducia, mi ha detto ok, se a te piace, sono convinta anch'io io. Aiuto, no pressure e basta, quindi uh, io vi uh, saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, sappiate che nel prossimo video sicuramente vedrete la nuova casa, basta, ciao ragazzi!